mi scrive un uomo sposato da 15 anni rispetto a una novità che è appena successa nel rapporto sessuale con sua moglie e che lo preoccupa un po', cioè in pratica dopo 15 anni che hanno rapporti sessuali soddisfacenti, dove sua moglie raggiunge regolarmente a quanto pare l'orgasmo, eh, mi dice è capitato che mia moglie poi facesse anche l'eiaculazione femminile, lo squirting, e quindi si è detto... Eh, potrebbe essere un problema? Come mai questa cosa succede adesso? Poi come mai proprio adesso che abbiamo superato un po' all'età di 43 anni lei e 48 lui abbiamo superato la parte del vigore, no? siamo un po' nella nostra curva discendente del benessere sessuale secondo lui e quindi si inizia a fare a delle domande, eh, a interrogarsi sul fatto che potrebbe essere un problema di salute che magari emergendo provoca questo sintomo. E quindi eh, questa lubrificazione così intensa, e questo bagnare il letto con un liquido bianco in maniera molto abbondante. E su questo io, prima di tutto, metto le mani avanti e vorrei prima di tutto dare una risposta rassicurante: cioè l'eiaculazione femminile non ha nulla a che fare con dei problemi di salute. È un normale modo in cui può funzionare il corpo femminile, ma non tutte le donne possono produrre l'eiaculazione femminile. E il fatto che lo si produca non è direttamente legato a un vigore sessuale, ma a qualcos'altro. Ma adesso infatti ci prendiamo lo spazio per ragionare su questo e fare un attimo di informazione su cos'è e come funziona l'eiaculazione femminile e allo stesso tempo anche per parlare del tema del vigore e del benessere sessuale nell'evoluzione del rapporto di coppia che è un altro argomento altrettanto importante che viene citato in questa domanda. Partiamo quindi per parla parlando di eiaculazione femminile, partendo proprio dal termine che è un termine, che è la traduzione italiana dell'equivalente squirting, che però è un termine un po' più corretto in inglese che in italiano. Infatti la parola inglese di per sé significa schizzo, spruzzo, ed è più neutra nel definire un qualcosa che effettivamente non c'entra niente con l'eiaculazione maschile. Il termine, chiamare entrambi eiaculazione può invece creare una grossa confusione. Mi raccomando, il liquido prodotto durante l'eiaculazione femminile non è sperma, non ha le componenti dello sperma, non ha la stessa funzione dello sperma, sono proprio due argomenti diversi. E stando su questo, infatti, è utile capire che il procedimento alla base, poi, dell'eiaculazione femminile ha origine in una struttura di ghiandole che si chiamano ghiandole di schene, che sono delle ghiandole abbastanza particolari che non sono ugualmente presenti in tutte le donne. Cioè, in pratica, la cosa funziona così. Le ghiandole di schiene sono un qualcosa che alcune donne hanno in modo funzionante, per altre invece ci sono ma sono poco funzionanti, mentre per altre non sono per niente attive. E in questo senso la distinzione sta nel fatto che proprio gli andoli di di per sé eh, non sono una struttura proprio con un'utilità pratica, no? a femminile, ma derivano da un aspetto un po' evolutivo. Cioè, eh, consideriamo che nella gestazione, quando nasciamo, eh, durante i primi mesi della gravidanza il bambino, sia che sia maschio che sia femmina, in realtà non ha una connotazione di genere. Le connotazioni di genere iniziano a nascere dopo il terzo mese, quando si attivano i cromosomi sessuali con tutte le conseguenze dal punto di vista ormonale. Cioè, in pratica, il corpo base è femminile. Poi, se la, il DNA eh, riceve, cioè, rivela, rileva che è attivabile il, il cromosoma Y, allora si attivano tutti gli ormoni maschili. Viceversa, se c'è soltanto il cromosoma X, ripetuto per due ovviamente, eh, si ha quindi l'attivazione e la prosecuzione del, dello sviluppo da un punto di vista femminile. Quindi questa divisione eh, dà l'occasione al corpo di poter essere entrambe le cose, ma di un, da un lato con gli ormoni maschili, quindi di sviluppare il corpo maschile, Dall'altro nel corpo femminile quindi esistono alcune strutture che sarebbero potute andare a costruire il corpo maschile ma che invece si sviluppano eventualmente in un'altra direzione. Da un lato fanno al maschile, fanno genitali maschili con la prostata, dall'altro i genitali femminili e poi c'è quella struttura che sarebbe andata a costruire la prostata che non va a costruire quello ma va invece a essere in parte riassorbita e in parte a costruire quella che è la base delle ghiandole di schiena. Quindi queste ghiandole, se presenti, possono permettere l'accesso all'eiaculazione femminile. Se non presenti o se poco funzionanti, non lo possono permettere. Quindi la discriminante è anche analogica sull'avere o meno una parte che permette questo, però poi la discriminante principale è sul contatto che si ha col proprio corpo. Infatti, anche qui la domanda era su una persona che ha 43 anni, cioè dopo che sono più di vent'anni che vive la sessualità. A un certo punto, piacevolmente, a un certo punto arriva a riuscire a fare anche un'altra cosa. È una cosa che forse non sarebbe mai potuta riuscire a fare se non avesse avuto queste ghiandole. Ma consideriamo anche un argomento più importante, più ampio: cioè anche l'orgasmo di per sé è un qualcosa che non a tutti riesce. Per esempio, tutti hanno la possibilità di raggiungere l'orgasmo ma spesso soprattutto al femminile può capitare di avere difficoltà a raggiungerlo sempre o, so, o fuori da alcune particolari condizioni che permettono di raggiungerlo e per alcune persone invece è proprio una cosa impossibile, non lo riescono a raggiungere mai. e in questi casi il problema non è che mancano strutture, il problema è nel contatto con il proprio corpo, nella consapevolezza del contatto con il proprio corpo, cosa che a maggior ragione diventa ancora più complicata quando si parla di attivare delle ghiandole che poi non sono neanche presenti in tutte le persone, e in più non servono a niente oltre che a questo. Quindi diventa un argomento su cui, appunto, si può arrivare a ragionare quando si ha una buona consapevolezza del proprio corpo, ma viceversa, sono altrimenti delle cose, degli aspetti ostacolati da un poco contatto al proprio corpo e con anche la propria emotività che può mettersi di mezzo nell'ostacolare del benessere sessuale. In questa situazione infatti la domanda mi chiedeva come mai adesso che il vigore sessuale no, è in una curva decrescente? E Chiariamo quindi questo punto, la curva qui non è decrescente ma perché il benessere sessuale non è legato alla vigorosità del corpo, alla, alla vigorosità muscolare. Ci sta che le persone giovani abbiano quindi un corpo tendenzialmente un po' più reattivo da un punto di vista muscolare e quindi più sensibile che possa produrre più piacere. Ma anche un corpo giovane, se non è stimolato in maniera adeguata o se non è vissuto con una giusta consapevolezza, non può raggiungere del buon benessere sessuale. La consapevolezza e il contatto col proprio corpo è necessaria a tutte le età. Alcune età il corpo è così sensibile da quasi far sentire o sembrare che non ce ne sia bisogno di questo. Però quella vigorosità che si può perdere col tempo può essere ampiamente compensata, se non surclassata anche, dal contatto col proprio corpo e dalla consapevolezza del contatto col proprio corpo che è il punto centrale del discorso, quindi è un'ottima cosa che nell'esplorare il sesso in coppia, questa, queste persone che mi hanno scritto, eh, siano riuscite ad attivare anche questo pezzo, l'elepulazione femminile non è collegata a un problema di salute, è anzi magari una eh, dimostrazione del fatto che c'è una buona intesa sessuale tra di voi, ma soprattutto del fatto che la sua partner stia continuando a coltivare l'esplorazione del proprio corpo, che è una cosa quindi che in parte state portando avanti insieme, in parte riguarda lei, e riguarda soprattutto lei, non lui. Il contatto con il proprio corpo è un'esperienza personale e individuale che si può condividere, ma che poi ognuno fa per se stessi. Anche chi dice che il sesso peggiora con l'età, non sta parlando di un aspetto che riguarda la sessualità, ma che sta parlando di una propria distrazione e difficoltà a esplorare e a lavorare sul benessere sessuale di coppia. Quindi, da questo punto di vista ancora rassicuriamoci sul fatto che non c'è un problema dal punto di vista della salute e contemporaneamente consideriamo che è la, un piccolo traguardo portato avanti esplorando la sessualità e il benessere che c'è in coppia e ha fatto bene comunque a chiedermi questa cosa, eh, perché non si sa mai, perché fare, ci costa poco comunque fare una domanda e il mio unico suggerimento su questo quindi è proseguite nell'esplorazione, perché anche quando si sta bene, esplorare e coltivare maggiormente il benessere sessuale è un ottimo modo per migliorare la sessualità e l'intesa nella relazione di coppia, che non è un qualcosa che deve semplicemente essere soddisfacente, può essere anche una cosa bella.